Sono Rosario Fiorello. Ciao, sono Lorenzo. Sono Scanoi Fiorestini. Sono Francesco Paglino. Sono Francesco Mandello. Sono Giorgio. O sono Roy Paci. Sono Max Cazze. Salve signora, sono Andrea Rivera. Non pagare il pizzo è una questione di onore e di dignità. È una questione di onore e di dignità ed è pure un diritto. Non pagare il pizzo è una questione d'onore e di dignità e di giustizia. E la giustizia è un diritto. Oggi come oggi, non pagare il pizzo è una questione d'amore. D'onore. D'onore, d'onore. Vabbè, è anche d'amore.